Ciao a tutti, sono Laura Antichi Oggi, nell'ambito della costruzione nei mondi virtuali in OpenSIM andremo a costruire una sedia con eh, seduta Clicco con eh, il destro del mouse sul terreno Crea Vado a creare un cubo la finestra con la bacchetta magica. Questo eh, cubo lo eh, ingrandisco un pochino con eh, i tasti combinati dal Ctrl e Shift e agendo sul quadratino bianco. Vado poi sempre agendo. Sull'oggetto selezionato con il CTRL-SHIFT a operare con il tastino blu in modo da appiattire il mio piano e poi vado con lo Shift a duplicare il mio piano. Faccio una copia sempre con lo shift agendo sulla freccetta blu faccio un'altra copia e ehm, poi ne faccio anche un'altra sempre agendo con lo shift vado ora ad operare con il piano eh, che mi trovo più in basso questo piano questo piano lo vado a ruotare con premendo il tasto Control, così verticalmente. Abbasso il secondo piano sul, anzi, lo alzo un po' così lo alzo addirittura così da averlo per il momento altino, alzo quindi il piano sottostante e lo incastro bene, poi tra lo trascino a lato, sul lato, a filo possibilmente, Della, di quello che è poi la parte della eh, seduta vado poi a forare questo piano verticale con la funzione foro pensate che eh, lo foro lo vediamo dopo così potrebbe andare un attimo per ruotarmi e vedere se tutto è a posto il foro è a posto no lo foriamo ancora un pochino quindi vado a in modifica vado ad aumentare il foro ecco così potrebbe andare duplico con il eh, agendo sul, eh, quindi questo forato eh, con il tasto shift lo duplico e lo trascino dall'altro lato cercando di metterlo a filo sposto un tantino un momentino ancora di più così dovrebbe andare anche bene quindi mi giro un attimo vado ora a duplicare le gambe quelle che stanno alla mia sinistra selezionando le gambe shift da tastiera vado a tirare in su le gambe le posiziono cercando di posizionarle adesso lo spostate un tantino in maniera corretta sempre a filo ok uh, poi con uh, i, uh, i tasti il, eh, tasto CTRL-SHIFT, vado a, ad abbassare quello che sarà il bracciolo della sedia, vado poi con lo, eh, sempre col bracciolo selezionato lo Shift a eh, crearne una coppia da mettere dall'altra parte della sedia sempre a filo vado ora a ruotare vado in modifica selezionando il piano in alto questo piano lo vado a ruotare con il tasto CTRL lungo la linea rossa ok e lo abbasso in maniera tale che mi vada a costruire, ad essere, la seduta, del, eh, eh, la, lo schienale della mia sedia. Ma vado ora a sistemare lo schienale, che vedete che è proprio da sistemare, quindi lo seleziono, modifica lo porto indietro porto indietro lo schienale in maniera appropriata lo abbasso un pochino ok e la sedia nella sua eh, essenzialità praticamente è eh, fatta ora andremo a quindi ridurre a mh, vedere questo che costituirà, lo abbassiamo magari con il control, aspettate che mi giro, giro in parte la finestra, le varie finestre che mi danno noia e vado eh, quindi questo eh, Piano lo vado magari a ridurre un pochino, ok, dopo lo sistemerò bene, lo posso anche un attimo eh, appiattire se voglio, e andrà a costituirmi questo, il praticamente il cuscino della mia sedia. Vado ora a posizionare questa sorta di cuscino adattandolo alla sedia. Sulla parte qui della sedia dovrò mettere un po' a posto. Va bene, dopo lo sistemiamo. quindi la mia sedia è nella sua struttura fondamentale realizzata adesso dovrò mettere la seduta e quindi uno script sulla seduta e dovrò poi alla fine anche mettere delle texture alla sedia Andiamo ora a inserire lo script seduta su quella sorta di cuscino che avevo prima creato. Quindi vado a selezionare con il destro del mouse cuscino, modifica, vado in generale a quindi effetto del click mettere siedi sull'oggetto ok poi vado in contenuto e in contenuto creo un nuovo script e incollo lo script della seduta che vi passerò Lo script eh, della seduta quindi eh, riguarda eh, il, eh, il posizionamento dell'oggetto rispetto all'oggetto, eh, rispetto quindi ai tre assi x, y, z e la rotazione definisce, vedete con eh, tre valori la eh, rotazione. Secondo la, sempre eh, la y, la Y e la Z. Quindi vado a salvare lo script che ho posizionato. Volevo dirvi che se eh, capitasse che la seduta non risulta eh, perfetta, è eh, indispensabile andare a modificare questi valori prima eh, quello della, della rotazione quindi riguarda la rotazione, poi eh, l'altro, i valori che riguardano il sit eh, target andando a modificare un, un attimo, io vado a salvare questo script eh, però eh, vi consiglio di ehm, quando create la sedia o qualsiasi altro oggetto dovete mettere uno script di seduta di non eh, ruotare eh, troppo gli oggetti e di tenervi nella stessa eh, posizione. Quindi vado a verificare, allora. ora chiudo lo script, chiudo anche qui, vedete che mi compare la seggiolina sulla seduta, Clicco sulla seggiolina e mi sono seduta, mi è andata bene, perché mi sono seduta in maniera abbastanza corretta. Quindi come vedete, in maniera corretta rispetto al, eh, quindi alla sedia. La seduta comunque, adesso mi alzo, la sposterò un tantino per anche sedermi meglio. Quindi vado, clicco in modifica, vado a, vedete che era molto spostato in là, quindi adesso mi dovrei sedere anche meglio, la sposto leggermente verso la mia sinistra, dovrebbe funzionare anche meglio. Ora vado a linkare gli oggetti che ho creato, tutte le parti quindi della sedia ricordatevi di linkare per di selezionare per ultima la seduta quindi vado con eh, lo shift a selezionare la prima gamba, la seconda gamba la seduta la sì, la, la seduta ma non quella con lo script qui e poi vado a selezionare il bracciolo, il bracciolo sinistro, lo schienale e poi da ultima seleziono la seduta ok clicco su a collega avrei eh, potuto anche selezionare con lo shift tutte le varie parti da unire e poi ag agire da tastiera per unirle eh, eh, con il eh, control L, CTRL tasto L, abbasso ora la mia eh, sedia che l'avevo alzata un pochino e vado a dare a verificare adesso tutti i permessi e il nome da attribuire a questo oggetto. Quindi eh, la sedia è un oggetto ormai unico. Vado in generale quindi la chiamo sedia. Sotto nella descrizione metto sedia con seduta e poi vado a eh, condividerla con il gruppo. Come avevamo detto in un eh, contesto di, educativo è meglio condividerla con il gruppo, con la classe. Non la metto eh, comunque in vendita e vado a dare i permessi che chiunque può copiare e dal momento che siamo in un ambiente educativo ciascuno potrebbe prenderla e eh, ciascuno può modificare, copiare e trasferire la eh, sedia quindi ho dato tutti i permessi massimi per eh, questa sedia ricordatevi di dare i permessi se no poi eh, andate anche voi stessi a perdere gli oggetti e a non eh, poi... Mh, sapere più eh, ecco che cosa eh, e non poter più modificare l'oggetto stesso. Mi sembra che la seduta sia un po', era per farvi vedere anche la funzionalità, e la, eh, quello che sarebbe il cuscino eh, sia un po' ancora da trascinare in parte, quindi vado in modifica parti collegate, perché le parti sono tutte collegate ricordatevi che questo cuscino andava linkato ehm, eh, poi per ultimo alla fine e vado leggermente a trascinarlo come vedete Ma... bene dopo lo potete aggiustare voi eh, così migliorando il cuscino stesso ora vado eh, quindi a, a dare eh, una texture alla sedia quindi vado in texture e vado a scegliere la texture nell'inventario sceglierò non so la faccio di pelle marroncino oppure di pelle azzurra vediamo come viene di pelle azzurra ok quindi lo schienale, ah perché avevo fatto modifica a parti collegate. Quindi la selezione di nuovo, tutta. Vado in, in ritorno vuota, vado a scegliermi la texture. Eh, che cosa avevo? L'avevo eh, la texture eh, precedente che l'avevo fatto pelle azzurra, ok, quindi ho la mia uh, sedia in pelle azzurra, potevo farla di legno, eh, do eh, alla texture, quindi seleziono la texture e diamo una luminosità massima, ecco, questa è la mia sedia di pelle, e ah, poi vado, non si vede tanto, la sedia di pelle era meglio farla, bene i braccioli, posso fare gambe, eh, le gambe, i braccioli, non so, dare un colore marron tanto per dare, no, è andato tutto, naturalmente un sottofondo marron, ma non è la luminosità massima, forse no, non va bene lasciamo il bianco poi vado in modifica parti collegate faccio i braccioli magari di un'altra questo e l'altro bracciolo eh, con lo shift selezionato con lo shift vedete modifica parti collegate do una texture ehm, diversa pelle marroncino per dire si sì, andava meglio magari pelle marroncino e così alla parte uh, eh, in basso uh, questa do anche qui pelle marroncino ok qui alle gambe pure eh, beh dopo lo sistemate come meglio eh, volete con lo shift sono sempre in modifica parti collegate vado a dare eh, pelle marroncino da una parte parti collegate dall'altra pelle marroncino e così l'ho fatta con la pelle marroncino qui la seduta però potrei eh, sulla mh, mm. eh, la, la seduta mettere magari un cuscino, una sorta di cuscino eh, ho selezionato Quindi ricordate in modifica parti collegate il cuscino Potrei dare una rosa, cioè mettere questa seduta, eh, rosa antica, oppure un tessuto a righe, non mi, mi ricordo com'è. Ecco, vabbè, mettiamo il tessuto a righe e uh, va E uh, poi posso qui nei materiali, sempre del cuscino, um, andare a. Cioè, oh, sono sempre mh, luminosità eh, quindi ma, massima eh, potrei eh, dare eh, non so altre caratteristiche alla eh, no va bene così materiali modalità alfa eccetera, colore, caratteristiche comunque va bene non ho dato questo colore ok, ho fatto righe questa è la sedia quindi che ho creato in questo uh, tutorial mh, cercando di eh, proprio eh, dare a queste potrei dare anche delle, come caratteristiche un po' di eh, Innanzitutto non renderla prima, eh, non renderla legno, scusate, ma renderla ad esempio, boh, c'è soltanto pietra plastica, vediamo gomma, ok, e dare un po' di flessibilità ad esempio al cuscino agendo sono nelle caratteristiche sempre all'interno di modifica parti collegate il cuscino selezionato potrei dare un po' di morbidezza al, al cuscino ecco in questa maniera quindi ho realizzato la mia sedia che ehm, posso eh, poi andare a mh, salvare con altro prendi copia eh, andarla a salvare una copia nel mio inventario per non perderla Ecco eccomi ora in, in questo tutorial è mh, praticamente concluso e con uh, mh, proprio la eh, su, eh, però faccio anche un'altra cosa quindi vado in altro in modifica vado a verificare il mio oggetto ecco in generale vedete che è rimasto il tocca predefinito perché non vedevo più la seggiolina e quindi sull'oggetto metto eh, siedi sull'oggetto ok quindi se non vedete comparire alla fine questo eh, ritornate alla sedia che avete linkato totalmente e, e torno sull'oggetto così vi potete a poi eh, verificare potete verificare di esservi eh, seduti sulla sedia ecco questo è tutto vi saluto ho pensato prima di salvare la sedia di mettere anche allo schienale un tessuto eh, rosa a righe perché mi sembra più carino Così la eh, sedia ora è disponibile, ho eh, verificato di nuovo che tutto eh, andasse bene e quindi adesso mi siedo ah, poi sulla, mh, sulla mia sedia e um, prima di tutto la vado, a eh, poi la mia sedia, a salvare. Ecco questa è la quindi sedia, vado a verificare di nuovo in modifica che eh, la sedia in generale siedi sull'oggetto, quindi tutto bene, ok, e eh, così eh, vi saluto sedendomi sulla uh, mia la sedia, la sedia che ho creato e che vado a salvare nel mio inventario. Ciao.